Ieri sera io avrei citato l'attimo fuggente che a me mi ha rovinato l'adolescenza, perché eh sì, perché l'attimo fuggente a un certo punto il professore spiega che ci si può anche alzare e salire sui banchi. No, perché c'è un motivo per farlo perché non tiene più perché senti una contraddizione troppo forte non è che pensi che devi votare come il gruppo certo che devi votare come il gruppo e infatti l'ho fatto sulla Cancellieri e da allora giro sotto scorta perché i grillini mi vogliono menare No, cioè apro i twitter e ci sono 12 che dici sono stronzo, grazie, hai ragione sei gentilissimo però a un certo punto io ho detto Vabbè, qui bisogna salire sul banco e ci ho pensato e pensavo di non essere il solo a salire sul banco invece sono salito da solo. E questo non l'ho fatto anche in modo strumentale, perché mi sarebbe piaciuto che ci fosse tanta parte del gruppo del PD che dicesse, guardate, facciamo sta cosa perché l'abbiamo voluta fare, perché i 101 sono degli strateghi con il cappuccio, non sono degli errori, l'hanno raccontato in tanti mo. Quella cosa lì è scientifica, è scientifica. Allora hanno deciso così, e dico, si poteva fare meglio lo stesso, anche quella cosa brutta che non avremmo dovuto fare. Questo perché lo metto come premessa? Perché ho l'impressione che la politica italiana abbia un problema. Fa delle cose che non hanno nessun senso. Io insisto, questa cosa dell'Imu, che sembra piccola, è una cosa sbagliatissima per rispondere alla domanda che tu mi facevi. In un paese così non è che siamo diventati radicali noi, è diventata radicale la realtà.